Elvandor, saluto a tutti, siamo qui in un'altra battaglia, questa volta una battaglia in una provincia del ferro, come potete vedere in basso alla vostra sinistra. Le truppe che troveremo sono, per la maggioranza, truppe pesanti. Eh, con una unità magica e un'unità da mischia leggera fatti leggera la cosiddetta brutta ladra poi ci sono troveremo quattro feroci unità di mostri della palude e infine uno squadrone unità magiche di maghi spinosi a due stelle e poi l'orco guerriero sempre a due stelle resta da non sottovalutare prima di combattere in questo caso possiamo fare entrare un arciere eh, l'unità a nostra disposizione con l'iniziativa più alta quindi potremmo vedere Osservare tutto tranquillamente senza correre il rischio di essere assaliti se non muoviamo per noi prima, le, se ne apriamo per primi noi le ostilità. Ecco, qui possiamo vedere come sono disposti, in questo caso per noi le truppe fondamentali saranno gli arcieri ma col pericolo. Il pericolo maggiore per gli aceri non sono da, portati tanto dalle unità pesanti o anche dall'unità magica. L'unità magica è molto pericolosa ma si può eliminare molto in fretta mentre quella che potrebbe essere la vera eh, insidia è questa, come la sia, la... Eh, cosiddetta brutta ladra che sarebbe unità eh, da mischia leggera a tre stelle che non va assolutamente sottovalutata si muove in fretta e colpisce in fretta in più ha due abilità, quella di colpire a sua volta quando viene colpita in questo caso a distanza avvicinata, corpo a corpo quindi la rappresaglia e poi il borsagliolo. Il borsagliolo in pratica è un colpo, il colpo della brutta ladra leva al nemico il 30% della propria difesa, il che vuol dire che il secondo colpo che riceve da chiunque altro è, è molto più... Eh, è molto più grave, può addirittura essere devastante, quindi è una brutta cliente, <ride> la brutta la, ladra. La prima cosa da fare perciò sarà pensare a lei. E lo schieramento migliore in questo caso prevede in queste 1, 2, 3, 4 posizioni 4 alcieri, abbiamo a disposizione l'arciere Elite a tre stelle molto combattivo e molto offensivo eh, tra l'altro leva all'avversario il 20% della difesa e non è poco eh, ma per salvaguardare gli arcieri metteremo qui diciamo in quinta posizione all'ala destra metteremo un golem okay. Usciamo perciò, eh, questa resa significa niente, quasi quasi direi che suona la marcia funebre per il nemico, eh, possiamo adesso iniziare lo schieramento delle nostre truppe. Mettiamo perciò in primo luogo i quattro arcieri e poi alla destra metteremo il golem questo è golem di granito con tre stelle molto potente abilità scudo affettatore leva all'avversario il 10% della propria difesa e può sembrare un tanto ma praticamente dura tre turni questa offesa che porta il golem ok prendiamo la scheda mettiamo il golem e iniziamo a combattere quindi l'iniziativa in questo caso spetta ai nostri ceri hanno ah, l'iniziativa più alta l'iniziativa 18 perciò se portiamoli tutti tranquillamente all'attacco e compriamo infliggendo il maggior danno possibile danni all'armata nemica. Ecco, con un colpo solo abbiamo eliminato il mago spinoso e adesso vediamo di continuare a danniciare. Ora vedete che subito è avanzata la brutta ladra col tentativo di operare danni devastanti al nostro schieramento degli arcieri. La cosa migliore perciò è fare intervenire immediatamente il golem avvicinandolo il più possibile e quindi tirando il suo colpo a questo punto si avvicina a tutto lo schieramento nemico ma per come dire metterci completamente in sicurezza uno di questi ceri si assumerà il compito di terminare l'opera del golem eh, di finire la l'unità, lo squadrone, chiamiamolo così, quello che è rimasto, è rimasto pochissimo delle brutte ladre allora, intanto continuiamo a portare indietro eh, portiamo l'unità nemica l'armata nemica a partire dalle unità che restano più avanzate ecco, questo praticamente sarà il Cere che si prende il compito si assume il compito di uccidere le ladre attenzione a questa distanza potremmo subire un contrattacco mettiamoci sempre alla distanza voluta anche se in questo caso stiamo operando un vero e proprio sterminio e tiriamo sempre all'unità in questo caso non è difficile che è quella eh, più avanzata non ho fatto eh, ho utilizzato il golem, il golem in qualche modo terminato il suo compito, lo salvaguardiamo, salvaguardiamo le eh, unità rimaste dentro lo squadrone per le prossime battaglie e terminiamo perciò questa battaglia soltanto utilizzando gli arcieri. Ok, allora, visto che ci troviamo in una situazione, attenzione sempre a mantenere la distanza di rispetto e di sicurezza ok dovremmo riuscire a terminare okay. a boccare l'assalto delle unità pesanti con i nostri arcieri ed ecco la battaglia termina con questo ultimo colpo bene e abbiamo visto in pratica quali sono le armi più efficaci da utilizzare in una provincia del tipo acciaio, eh, il torneo sarà eh, tra breve. Quindi, cominciate a preparare le truppe, soprattutto gli arcieri e quindi le, eh, i, i golem di, di supporto, sono situazioni che troverete molto spesso. Alves allora, Plan, vittoria agli elfi. Alla prossima.